Politicamente scorretto è una delle eh, occasioni, delle opportunità che vanno esattamente nella direzione di mettere in campo strumenti efficaci di diffusione della cultura, della legalità della cittadinanza responsabile con la capacità di mettere in moto, eh, di coinvolgere giovani eh, personalità della cultura, del cinema, della letteratura, dello spettacolo nonché anche appunto... E del mondo della magistratura, cioè le personalità che più possono testimoniare una storia di lotta all'illegalità È una testimonianza e io credo che i giovani oggi abbiano bisogno di testimoni, di testimoni del nostro tempo è politicamente scorretto, è un veicolo di grande efficacia ormai consolidato nel tempo che sa fare questo tipo di azione nella, nel nostro territorio e tra i più giovani.